Troppo freddo, troppo caldo, troppo inquinamento. Mi sveglio la mattina e mi lamento. Non c'è posto, non c'è tempo, non c'è fine al peggio. E nessuno è innocente, non trovo mai parcheggio. Bombe poco intelligenti, terroristi indipendenti, terremoto, inondazione, sopra, sopra, popolazione. Devo convincermi che, si devo ammettere che Va tutto bene, va tutto molto bene Va tutto bene, basta volersi bene Va bene, sto bene, qui stiamo tutti bene Sto così bene, mi scorre l'ottimismo nelle pene Di tutti ladri tutti parassiti chiudetevi in casa arriva la crisi ma la vita bella vita organizzata la mafia allo stato il futuro e il passato il petrolio il medio oriente si dimetta presidente banche assicurazioni propaganda e manipolazione non voglio lamentarmi voglio c'è niente che mi piaccia, niente mi, mi fa stare, stare bene Per questo che oggi stare male mi fa stare bene Non devo preoccuparmi, posso ancora salvarmi Va tutto bene, mi sento molto bene The city, the city,